Buongiorno, sono Stefani Cristina, sono un dottore commercialista, eh, mi avvalgo di tre collaboratori e ho conosciuto Tuepi per caso. Eh, ho deciso di andare a vedere appunto questo software eh, perché nello studio avevo delle grosse difficoltà di, diciamo, sull'efficienza organizzativa. E quello che mi ha colpito immediatamente è stata la semplicità del software nell'utilizzo lo utilizziamo da fine 2017, in pochissimo tempo siamo diventate tutte autonome nell'utilizzo. Per me è molto importante avere sotto controllo lo stato avanzamento delle pratiche e questo me lo consente. E in, ho praticamente annullato l'utilizzo di post-it per messaggi nei confronti dei miei collaboratori e altra funzionalità eh, che ritengo positiva è che da una mail posso aggiungere commenti, condividere con i miei collaboratori internamente, assegnare gli incarichi, gestire tutte le scadenze. E è stato un investimento estremamente positivo in termini di organizzazione e quindi lo consiglio veramente a tutte, non solo ai miei colleghi ma anche a tutte le aziende che hanno una una certa struttura anche se piccola.